Ciao, sono Erika, ho 22 anni, e frequento l'Università di Economia e devo effettuare uno stage presso un'azienda che mi permetterà di conoscere quello che sarà il mercato cinese, tra virgolette, e soprattutto di praticare quella che è l'area del marketing. Le aspettative che ho, che ho sono quelle di conoscere e di ampliare quelle che sono le mie future conoscenze ed esattamente tassare con mano quello che vorrà essere il mio, futuro nel il mio lavoro nel domani. L'impatto con la città è stato molto positivo. Questo è stato sicuramente grazie alla, comunque all'Antonio della della Star perché um, sono riusciti a sostenerci in maniera non soltanto lavorativa ma anche sul, punto, sul lato morale incoraggiarci e comunque darci quella marcia in più che da soli non avremmo potuto trovare. Diciamo che ci hanno dato quella piccola Italia anche nella parte dell'Asia. E le aspettative sono, in quanto riguarda il lavoro, sono abbastanza alte e soprattutto c'è, ormai si freme perché, perché dovremmo iniziare a breve, ma sicuramente l'esperienza è stata positiva e quindi la consiglio a tutti. Eh, ciao!